Grazie, grazie a tutti! Siamo troppo freschi, voltiamo a finisce questa soglia, clicchi su replay. Na na na na na na na na na na na na no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Flexamo every day finisce questa song e clicki su replay Non ti piace il mio stile ma lo stai copiando Aspetta copio il tuo stile siamo troppo fresh Flexamo everyday finisce questa song e clicchi su replay Sta già facendo la trap reaction Bravo reagisci a questo Lo sto facendo Giudichi tanto mentre noi saliamo in alto Amico io giudico Ma tu fai schifo oh! In alto, ma non sai fare un salto. Io, se proprio ti devo dire, anch'io posso andare sull'altare. Comunque, anch'io vado in alto. Adesso, chi è quello che va in alto? Eh, come la metti? Così ti mando a casa, ya yeah, pe be, ne si si KO, you know what I'm saying, bro, you talk hey, shit, but hey, give a fuck. Hey Ey, hai troppo in inglese, sono un grande, sono albanese.